Elida, la signora Elida Pronto? Salve parlo con la signora Elida Chi si parla? Eh, siamo al comune di Desio Sì Eh volevamo sapere se c'era acqua in casa Può andare eh, è, uno, è uno scherzo? No perché si è verificato un problema nelle tubature Nelle tubature signora Sì Deve, Può dirci se c'è acqua Perché i depuratori non stanno funzionando bene al momento Volevamo sapere se c'è acqua e come esce Qui sì, c'è tutto signora Ah ok va eh, bene tubature... Allora si lavi i piedi eh, Va bene